Welcome to Universal English Studio. Ciao ragazzi, uh, buonasera. Vi ringrazio per avermi seguito su Instagram e su YouTube. Universal English Studio. Mi chiamo Queen, sono un insegnante madrelingua in inglese abito in Italia, abito in Toscana. Se volete sapere di più sui miei co i corsi che offro a bambini, ragazzi, adulti, aziende, mi potete contattare su, tramite email, tramite WhatsApp o tramite una telefonata. Va bene. E anche sul mio, qui su Instagram e su YouTube pubblicherò ogni, ogni settimana mini video, mini lezioni uh, che, che spiegano diversi argomenti. Ad esempio, chi, che chi è interessato alla grammatica ci saranno un po' di, di, um, dei video che spiegheranno la grammatica in modo semplice, semplice e chiaro poi ci sono altre cose che... Um, C'è um, chi è più interessato allo, allo speaking, al listening, all'ascolto, al all scrivere, ai bambini che vogliono impar imparare l'inglese in un modo di divertente, non solo i bambini, anche i giovani, le ragazze, anche persone di una certa età che preferiscono tutti ormai, a a a a oggi il metodo migliore per imparare una nuova lingua come l'inglese è... In modo interattivo, cioè, con tanta, cioè imparando, divertendosi. Quindi è tutto quello che offro um, io come insegnante, perché ho provato diversi metodi e ho visto che il metodo più efficace è proprio usare la creatività dell'insegnamento. Essendo una ballerina, ballerina eh, una cantante, una che scrive, io cerco di mettere insieme alla lezione, cioè all'insegnamento della lingua inglese anche la mia uh, la mia creatività, quindi ci saranno uh, ho, ho video che ascolteremo la musica, in base alla musica, al testo della musica si fa un po' di lezione, un po' di domande e risposte e c'è invece quello che si, si è basato sul ballo. Su, cioè, diverse cose, io non posso dire tutto l'ora, se no sapete da tutto e non mi seguite più, scherzo. <ride> Comunque è sarà molto divertente e io offro lezioni sia online che in presenza, però anche chi non vuole um, magari fare lezioni in presenza, magari perché siamo lontani, o nemmeno online, può anche stare su Instagram e su YouTube e godere di questi video che pubblicherò, perché può anche imparare inglese così. Poi se avete domande ovviamente mi potete contattare oppure nei commenti um, scrivere tutto quello che volete chiedermi. Allora vi ringrazio e continuate a sbagliare la voce, a mandare a questa, a questo canale, a questo Instagram a, ai vostri amici e a dire che c'è una ragazza in Italia, un'insegnante madrelingua in Toscana che dà lezioni uh, sia in presenza che online e che insegna anche sui social. Allora, vi auguro una buona serata e un buon weekend. Bye bye!